Ogni anno per Natale mi trasformo per le mie amiche in... Mamma Christmas, <ride> scherzo. Per le mie amiche ogni Natale faccio qualcosa io con le mie mani. L'anno scorso ho fatto dei cessini con l'uncinetto, l'anno prima ho fatto dei burro cacao, l'anno prima ancora ho fatto del burro di frutta secca fatto in casa. Insomma, ogni anno mi ingegno. Quest'anno ho avuto l'idea, in realtà questo mi ha dato l'idea cioè la cera d'api che ho utilizzato eh, un paio di anni fa per fare il burro cacao mi è rimasta lì nell'armadio e ho detto Silvia sì, devi utilizzarla come candele voglio provare a fare delle candele quindi oltre alla cera d'api mi sono munita di Stoppini sempre presi su Amazon quindi questi hanno la base che va sul fondo si tengono su, si versa la cera e poi sono quelli che permettono di fare la fiamma e ho preso anche degli oli essenziali perché ho pensato di farle profumate questi, se, ho preso tutto su Amazon questi sono queste boccettine e sono gusto limone, lavanda, anice, eucalipto menta piperita e camomilla blu come porta candela ho pensato che sarebbe stato carino fare qualcosa che poi nel momento in cui la candela finisce ti rimane. Quindi ho preso questi bicchieri da Excelsa e li andrò a riempire, poi quando saranno svuotati ognuno avrà il suo bicchierino con Merry Christmas eccetera. Sono bicchieri natalizi molto carini, mm, insomma poi ognuno ci fa quello che vuole. Direi quindi che è arrivato il momento di passare al candelaggio allora tutto a inizio con il posizionamento degli stoppini all'interno dei bicchieri che devono essere tenuti fermi da ad esempio io uso la molletta poi si deve sciogliere la cera d'api quindi si scioglie a bagnomaria quindi su un pentolino fuoco basso, acqua bollente e mi raccomando l'acqua non deve andare dentro, quindi bisogna ben controllarlo io utilizzo questo bicchiere che è ehm, quello che può essere a contatto con acqua calda, insomma che non si frantuma però consiglio anche di inserire sul fondo al fine di non farlo sbatacchiare un panno questo qua è uno scottex riutilizzabile che ho preso da coro e. Li stiamo molto apprezzando perché funzionano come scottex, ma poi in realtà si possono eh, lavare, 40 gradi in lavatrice, e si possono riutilizzare. Quindi è anche più eco-friendly. Utilizzo un, il retro, in realtà, di un mestolo, anche questo qua di coro, legno d'olivo. Anche perché così io posso stare a contatto con il, il mestolo, continuare a girare e il legno non conducendo il calore. Posso continuare a mescolare insomma Dopo solo 10 minuti L'ho sciolta Quindi adesso La questione è molto veloce Quindi spengo il fuoco Aspetta. No sei un genio Con quelle mollette <ride> Eh ma ho paura che Vai, Proviamo con questa mi sembra più stabile Lavanda Vai Questa vale solo per una vero? Eh non so quante ne vengono Massi. Sì. Massi sì, abbondo. Ok. Mettici solo un ditino. Ma perché lo stai facendo così, scusa, la domanda. Come devo reggerlo? Ma lo stai spingendo in giù, ti sembra a te un effetto ottico? Non sta su. Prova a lasciarlo per curiosità. Cade. Allora, abbiamo fatto raffreddare un po' di cera. L'abbiamo messa sul fondo dello stoppino. L'abbiamo riscaldata e eh, praticamente l'abbiamo incollato al bicchiere. Questo perché le mollette sono troppo corte rispetto allo stoppino. Io ho preso quelli da 7,5 cm. Col senno di poi avrei dovuto prendere quello da 11 che viene più su e quindi il gioco delle mollette è più utile, in questo modo essendo troppo corto, no proprio, vabbè, errori, errori da principiante, quindi ora take two, proviamo nuovamente, adesso praticamente versando e basta, giusto? Giusto. quei laggi, mi sei un genio. lo vedi? Ma non sta su. Cioè, non è che non sta su, e <ride> fa effetto appunto del peso, si inclina. Vabbè, tanto ora ci impiega... Vabbè, le fate raffreddare. Si deve raffreddare. E Prendiamo sì. le cose di... E... No, no, no, no. Così. Bene, cari amiche, sappiate che io sono stata così almeno 40 minuti mm. per mi candela. Mi sa che andrà a finire così. Erammente se le compravo, facciamo prima. <ride> non so quanto sarà efficace, però proviamo così. Su, problem solving. Con cosa posso tenerlo su? Che la va a con queste mollette, tu fai un casino, tu fai... Mi hai detto che ero stata furba? No! Scusa. No, sei un genio con quelle <ride> mollette. Quindi, prima candela fatta, un po' sofferta, ma adesso ci siamo ingegnati. Quindi, colpo di genio, siccome vi ho detto che sono troppo corti gli stoppini, Jimmy ha aggiunto questo pezzo di scotch di carta, così che la molletta ci sta e il bicchiere che... Ho portato Adesso ci sta preciso così che si mette, si attacca Si versa e non devo stare Mezz'ora a reggere la candela oh, A reggere la candela Ma attaccalo però Vediamo se abbiamo trovato La soluzione a ah, scotta Amiche mi sono anche bruciata Andaggio già voi Weyla, il mio ragazzo è un genio. Eh sì. Eh sì. Guarda, non devo stare 40 minuti a reggere la candela. Ecco. Eh. Vai, senti, dopo averne fatti 4 per gli altri, facciamo almeno una co per noi. Secondo me ne viene solo una. Che non lo fai piano invece di far venire. Guarda, ora verranno i bordi rialzati. Ma versala piano! Mi piace lanciarla! Sì, ma perché? Perché si, sì, guarda, e eh, guarda, infatti lì si è già creato. Oh, che rompe palle! rompe balle, eh, ho capito. Dasera avremo la nostra candelina. Che, sì. che, che, che. È un po' bassina. Ma come fa a bruciare tutta? Non brucia. Eh no, non brucia. Devo metterlo in un contenitore alto. Eh. Cazzo. Ecco. <ride> come non ne faccio una giusta? È possibile che ogni volta che, si fa qual... che faccio qualcosa out of my head è sempre un epic fail? Ma io non avevo fatto il. Così lo tiene dritto Ah Basta, questa è la ce l'ho fatta finalmente yeah! Risultato finale Super soddisfatta Ammetto che ci vuole un bel po' di cera Ho dovuto riordinarla da Amazon E sono venute però Quattro candele belle piene A questa qua che è un po' collassata ma Io adesso queste le impacchetto Tutte, un sacchettino poi vabbè, il pacchetto sappiamo che io non li so fare e basta, sono pronte. Happy Christmas, Merry Christmas, Happy New Year, Happy Holidays. Yes.